Ciao a tutti, oggi siamo sulla 10 AC Vartog e vi insegno come si accende. Accensione batteria, accensione inverter, accensione APJ start, Eccolo qui, tra poco lo accendo Ok A questo punto Accendo la radio Tanto che si scalda il motore Il radio sono tre, la prima va su trasmissione, molto facile, seconda accesa, terza trasmissione. A questo punto accendiamo l'ossigeno supplementare e facciamo un bel test ok teniamo la master scoutture chiudiamo il seggiolino è armato Accendiamo adesso due generatori destro e sinistro più l'APJ generatore centrale suon Apriamo le pompe sinistra e destra A questo punto accendiamo tutti e due i motori portiamo avanti le due manette e i motori adesso inizieranno a partire intanto avete visto il joystick si è mosso in automatico per il momento poi lo userò io manuale ecco adesso lo sto usando io manualmente teniamo il master caution ok chiudiamo il cupolino canopi Scusate ma è un'ora tarda quindi sono costretto a parlare il piano no? speriamo che mi sentite Allora a questo punto Stiamo ancora un po' così si scaldano bene i motori e se è un po particolare come aereo bisogna fare le procedure esatte se no non funziona ok adesso attiviamo su queste quattro levette e facciamo un test ok test va bene andiamo sulle luci le mettiamo su flash e anche anti collisione se non va dovete premere CTRL L sinistro più P e le luci poi vanno ok l'interruttore adesso è partito bene a questo punto l'anti skid è stato inserito chiudiamo l'apg dei motori apj batteria e spegniamo la batteria ecco in questo momento ho tirato su i due cdu più questi tre cdu anche loro Accensione display sinistro su day, display destro su day. Accensione contro misure semiautomatiche. Tutte e quattro le levette, ok? sto avvicinando test carburante ok abbiamo ancora tre spie accese <coughs> motori tutto ok le luci ok vediamo un attimo l'esterno se tutto a posto oh, ecco, eh, ho acceso il la ruota, adesso non riesco a vederla L l'istering che sarebbe il movimento de della ruota anteriore è accesa Ecco, dietro la manetta tiro su il primo interruttore e faccio uno sblocco, tra poco, di questo strumento. Basta ruotare e lui si sblocca, poi lo mettiamo al centro preciso. Ok. niente, devo aspettare l'upload, l'upload, scusate! Cliccando sul CDU devo fare l'allineamento dell'aereo. Ok in questo momento posso fare l'allineamento, quindi mi sposterò sul DTS sinistro display, come volete chiamare un attimo perché se vedete sta facendo automaticamente vedete 3.3 3.4 quando finisce questa sequenza poi andrò sul display sinistro a impostare lo sblocco per avere qui sotto la bussola in funzione adesso vabbè non so il nome tecnico però mi diverto in questo game e spero che vi divertite anche voi ho fatto questo tutorial per aiutare tutti gli italiani almeno quelli che gli piace il warthog e non sanno usarlo con questo che vi farò vedere andrà tutto allora adesso abbiamo le armi che sono pronte andiamo su missile e su i e o e fai e sta iniziando una... i minuti andiamo un attimo sulla sinistra ok ho premuto 0,3 poi vado qui sotto Che sarebbe era net e clicco sul primo adesso non riesco a vederlo qui bene adesso ho fatto un altro numero 16 e clicco sul secondo ok In questo video è completo, si fa uh, farò il decollo, butterò giù le bombe, vi farò vedere come si fa, decollo, atterraggio e tutto il funzionamento. Adesso acceso e mi è sfuggito di dirlo, in più qua sotto alla manetta speriamo che ci arrivo perché ogni tanto mi si blocca accendo questo qui che è l'EAC ho acceso anche Ho acceso... Bum bum bum, come si chiama? Ah, leggi, leggi prima, eh. Dopo che ha fatto l'allineamento, adesso sto accendendo le luci del quadro comandi, tutte. Speriamo che non mi scordo qualcosa ecco queste qua sono tutte le luci abbiamo acceso così la bussola che ho sopra vedete tutta la cabina accensione è qui anche questo che sono delle luci ecco siamo già all'esterno, mancano le luci di formazione che fra poco accenderò ecco qui luci di formazione accese ok Adesso vi faccio vedere anche l'aereo Stupendo, bellissimo, un grande bombardiere Ha fatto molte guerre Ecco adesso ho il TGP spento Tra poco lo accendiamo Tiro su tutto il Master Arm Vado sulle armi Vedete mi dice no soi Devo aspettare un attimo che si scalda Ecco qui, tiriamo su Dice il tempo non è finito Bisogna aspettare Prima non so se mi è sfuggito Dovete fare anche navigazione ma penso che l'avete visto. Adesso sto aggiustando il seggiolino. Possiamo già partire perché ci vuole un po'. Lui intanto lavora fino a che fa tutti i suoi conteggi delle armi eccetera eccetera. Io metto su D le contromisure perché mi trovo bene così ognuno poi se li può impostare come vuole ovviamente qui dice ccp invalido perché ancora non sono armate le bombe le CBU12 che si possono usare sia al laser <coughs> e sia a caduta libera ok, adesso piano piano mi dirigo in pista di rullaggio Vedete il littering, la telecamera sta funzionando. Io per il momento metto il Maverick perché poi in volo prenderò, butterò i missili a bersagli casuali Ringrazio moltissimo i miei amici, tutti i capi americani, eh, sono in, in un gruppo su Facebook. Ringrazio Ma Mike uh, Murphy, adesso mi ricordo Sen Casey, e molti altri, tutte bravissime persone che mi hanno insegnato delle cose che mi mancavano sull'accensione di questo bellissimo aeroplano Con questo potete fare bombardamenti con gli amici ma dovete avere almeno una squadriglia aerea con caccia e una squadriglia su a 10 per fare bombardamenti a terra comunque a 10 si può anche difendere ai missili aria e aria la im 9 potete montarne 4 piano piano mi porto sul roulaggio poi abbasserò giù i flap aereo allineato freno controllo tina giù i flap lo vedete sulla sinistra non c'è bisogno di buttare tutti giù prova aerofreni ok vanno benissimo freno tirato massimo motore rilascio rimango un pochettino con la ruota preciso che purtroppo ho rotto il timone che è sul joystick ma fortunatamente nella manetta che ho ehm, a due rotari e usato uno di quelli come timone il joystick manetta che uso è l'X56 Otas della Side tech l Ultimo motivo Ok Siamo in decollo dopo 150 nodi Chiusura carrello, chiusura flat E portiamoci in salita sulla mia sinistra c'è una levetta, adesso vi farò vedere, e serve per il pilota automatico. Io adesso la imposto in salita, altitudine, ok, così lui tende a salire. già 3100 piedi piano piano si va su con 200 nodi adesso farò un po' vi farò vedere con i maverick cosa faccio supponiamo che in questa zona ci sono caramati, blindati, eccetera. Allora, io consiglio sempre stare su, sopra i 4.000 Non scendere mai sotto i 2.000, no vi fanno. Quando il cerchietto, no? Adesso, va bene, vedere. Fa una specie di ingranaggio, tipo lanciare un missile, come ho fatto io adesso. Che possono attaccare tutto, case, qualsiasi cosa che noi vogliamo. Quando dice Gimbal, vabbè, questo qui lo dovete scoprire, poi voi non ho potuto farvi vedere tutti i comandi, e il reset della telecamera che poi dovete portarla in posizione centrale, come sta adesso. Adesso vedete quel cerchio che 2.5, 2.3 ok, l'ho messo in un punto. Tra poco vedete, ecco, posso già sparare perché ha degli ingranaggi dentro mi dice ok, colì è ok per lo sparo. Lanciato, è andato a bersaglio ancora come maverick ne ho 4 potete mettere anche bombe incendiare qualsiasi cosa questo è un aereo posso dirlo quei contro coglioni non c'è un aereo come lui come bombardiere è il massimo, ok. Mi si è pronto, lancio: vediamo cosa va, va giù. infiniti no due sembrerebbe sì due ok mi si è ok lancio vediamo di fare un ingrandimento vediamo dove va la casa c'è ancora uno adesso faccio il reset della telecamera dritta cerco un obiettivo non ho voluto mettere i carri così per farvi vedere che funziona su, su tutto rinunciato qui è caduto a casa e alberi <ride> ok adesso proviamo le cbu non si permettono so i dovete avere sempre le... sul display di destra e riquadro verde cliccando due volte sul pgp io adesso ho messo le bombe a caduta libera ho oh, sei bombe allora guardate pull up 2-3 ho due ne ho mangiato il 3 queste sono più potenti ok, giriamo c'è ancora tre bombe vediamo questi casegliati belli grossi hold on, hold on. 1, 2, 3 Altitude, altitude E per, per il GBU non ne ho più Ok A questo punto spendo <coughs> Metto prima la mappa E poi Spengo il TGP di destra Ok, è spento. Adesso potrei andare verso la pista. Un attimo che mi è rimasta la linea accesa. Quindi devo un attimo disinserire questi bianchi. Cliccando. Ok, e non ho più la linea verde per buttare giù le bombe a caduta libera. Ok, adesso eh, se vedete c'è un ago che è la posizione che io ho messo prima. E' eh, una... Pull pull up! up. Tanto proviamo il gun... Altitude, altitude. Questo gun... Eh, distrugge un carro armato da un chilometro e 600 metri di altezza e blindati è una cosa paurosa sette canne è un mostro questo bombardiere ve lo dico subito è un mostro e vi dico di comprarlo perché è stupendo ho fatto molte ore qua su e mi sono sempre divertito, Altitude. pull up, pull up. La DCS World fa dei stupendi aerei bellissimi. Vi vorrei, fra poco, far vedere una cosa che mi è venuto in mente, vorrei riaccendere un attimo le armi perché vi spiego, con le bombe dei CBU-12, bombe caduta libera, io posso zoomare l'obiettivo, invece con i magherit questo non è possibile perché i Maverick hanno una telecamera nella punta del missile ok ho messo in mezzo il pilota automatico normale adesso vediamo un attimo accendo le armi quel puntino che vedete è la pista dove io sono partito e fra un po' ci atterrerò ecco queste sono le armi, tutte a zero devo prima riaccendere tutto, master arm, laser eccetera e vi faccio vedere come funziona la telecamera con l'ingrandimento Allora il TGP è spento, riaccendiamo tutto, vedete il tempo non è finito, un po' si riaccende, queste operazioni le potete fare benissimo in volo. poco ci siamo ok facciamo che si accende e l'istering, quello lì che si deve accendere con i le due lenti davanti per la telecamera che gira a 360 gradi se voglio prendere un obiettivo e mi sfugge e rimane sempre inquadrato sull'obiettivo anche se viro ok adesso lo metto soi no mi sembra che non dovrebbe andare ok soi cliccando su TgP ingrandimento vedete questi con le bombe laser e eh, altri tipi di bomba potete inquadrare gli obiettivi poi bloccarli con laser usando la levetta della ruota che dovete poi mettere nel vostro joystick che sarebbe quella davanti che c'era il Vartog Ok, vi ho fatto vedere così l'ingrandimento Adesso mi preparo per l'atterraggio e per i saluti finali. Io spero che avete capito il funzionamento, non è per niente difficile se vi va mettete un mi piace se vi va iscrivetevi al mio canale io contraccambio nel vostro io sono solo un appassionato uno dei tanti la mia passione del volo è nata quando avevo 25-26 anni, adesso sono molto più grande però ancora mi piace il simulatore è sempre quello che mi è piaciuto in questo momento ho aperto gli aerofreni mantengo sui 180 nodi, nodi scusate, e sto scendendo da 3.000 piedi lo vedete nel lood e anche nell'ottimetro ho aperto il carrello anche se in anticipo non fa niente l'importante è che lo aprite non superate i 200 nodi in zona dove l'ho aperto io la pista mia è davanti, in questo momento tirerò giù i flap. Altitude, altitude. Il computer dice che sono basso, altitudine, ti avvisa, ma non è un problema, io devo atterrare quindi. ok ho la pista davanti a me velocità 149 si sì, 140 piano piano adesso plano ok siamo atterrati e il problema c'è cioè il timone, vedete, usare un rotary però funziona eh? chi gli si sfascia come me il timone, non allarmatevi, avete un rotary nella manetta sinistra usate quello che c'è sotto non quello sopra perché sopra è molto morbido, sotto è più dura il rotary quindi mi fa fare meno bandamenti e più precisione ok sono atterrato spero che il video vi sia piaciuto adesso chiudiamo tutto ero freni. Ragazzi vi auguro un buon game, una buona visione, ringrazio DCS World per questo bellissimo aereo, uno spettacolo, alla prossima, ciao a tutti, ciao ciao.